10 cose che non sai del parkour Ciao a tutti ragazzi, Ciccico cicciccococò, siamo su YouTube, sappiamo come funziona. Prima cosa, per fare parkour non ti serve assolutamente niente, niente. Basta che tu vai fuori di casa e trovi qualcosa da fare. Sei in città, sei in natura, va benissimo qualunque cosa. L'obiettivo è sempre quello di riuscire a muoversi in maniera sicura nell'ambiente che hai a disposizione. Se hai un prato, imparerai a correre evidentemente, a rotolare, magari capirai bene come funziona il tuo piede. Se hai una montagna, capirai come si scala. Se hai una città, capirai come passare attraverso, come funzionano i muri polverosi, come funzionano le ringhiere e bla bla bla. In ogni caso l'obiettivo è uscire fuori e con quello che si ha a disposizione imparare a muoversi meglio in maniera sicura e in maniera divertente. Numero 2 non c'è il concetto di livello minimo, livello massimo, di paragoni con gli altri. Non abbiamo questo concetto qui. Ognuno di noi è diverso, ognuno di noi può muoversi e riesce a muoversi in maniera diversa. Puoi decidere tu che cosa vuoi fare e come lo vuoi fare. Ovviamente puoi trarre dagli altri ovviamente ci sono dei movimenti che sono stati sviluppati negli anni e sono diventati più sicuri rispetto ad altri ma il processo per arrivarci lo decidi tu l'importante è che lo fai con giudizio ovviamente no non è che siccome vuoi saltare 20 metri allora ti butti subito da 20 metri bisogna semplicemente sempre comunque fare quello che si riesce capire questo concetto qui è molto importante perché ci differenzia da tutte le altre attività fisiche dove ci sono sempre i paragoni ma anche giustamente noi non abbiamo questo tipo di vincolo quindi siamo Piuttosto liberi di imparare ai nostri ritmi e ai nostri tempi, senza fretta, questa è la verità. Piccola nota laterale: i praticanti di parkour non sanno stare fermi. Facciamo un piegamento. <ride> numero 3: 3: 3: 3 il parkour non è competitivo, ok? Quindi bisogna capire che questa attività, essendo troppo personale, ogni persona ha un, ha un livello diverso, ha un fisico diverso, ha delle necessità diverse, ma soprattutto ha delle voglie e degli obiettivi diversi, non possono tutte queste caratteristiche convogliare tutta questa pratica in 2, 3, 10 movimenti standardizzati da poter fare davanti a una giuria per un giudizio. Non è la concezione di questa attività e non è nata per questo, senza contare il fatto che quando si fanno le competizioni non è che il benessere fisico è il primo il, al primo posto, al primo posto c'è il vincere e questa non è proprio l'idea del parkour. Se applicassi questa idea quando voglio fare un salto lo farei per il video di Instagram, lo farei per farmi vedere dagli altri, lo farei per sentirmi grosso. Questa mentalità qui non funziona nel parkour e non, non fa andare avanti le persone a lungo termine. Quindi seppur uno può fare quello ovviamente che vuole, ridurre il parkour a semplicemente una serie di movimenti standardizzati e giudicati da altri in una competizione è veramente riduttivo ed è un grande peccato ovviamente. Non essendo competitivo poi, avvicina tutta quella fascia di persone che dello sport non gliene frega niente, perché non hanno voglia di poi andare a fare la gara, non hanno voglia poi di sentirsi in soggezione perché devono fare per forza delle cose per vincere. Attira quindi tutte quelle persone che magari hanno voglia di muoversi perché ogni fisico umano ha voglia di muoversi, però non riescono a trovare la loro strada perché semplicemente ogni volta che si mettono in condizioni di trovare qualcosa sono poi costretti a gestire competizioni paragoni con gli altri, bisogna essere sempre più bravi se no nessuno ti chiama in partita non vieni valorizzato non vali niente nel parkour queste cose non succedono grazie al fatto che non è competitivo numero 4 È un'attività a corpo libero, non mi serve nessuna attrezzatura particolare per praticare questa attività, non abbiamo neanche bisogno delle scarpe particolari, basta semplicemente uscire e muoversi, essendo il parkour una disciplina molto adattabile che punta all'adattabilità in ogni situazione, in ogni ambiente, adattarsi a quello che si ha è il, la, il primo cardine che bisogna mettersi in testa, quindi tutta la preparazione fisica che viene fatta, viene fatta nella stragrande maggioranza dei casi a corpo libero, con esercizi base utili a condizionare il corpo a 360 gradi quindi posso dire con abbastanza certezza che è una delle attività più complete che io abbia mai provato nella vita e che soprattutto sviluppa il corpo in una maniera molto molto naturale e molto molto vicina a quello che dovrebbe essere il vero fisico di un essere umano usando i muscoli in maniera coerente per lo scopo per cui l'evoluzione se li ha dati, <ride> capite? Già, già, già, già, quanti miti sto sfatando, eh? <ride> Numero 5! Questa è la più importante per me, ragazzi, la trasferibilità della mentalità del parkour, dell'approccio che abbiamo nella vita. Il parkour ti fa affrontare i problemi invece che aggirare i problemi. Quando noi ci troviamo ad allenarci fuori, ogni volta ci facciamo delle domande su cosa si può o non si può fare e si prova, si prova sempre. In sicurezza, ovviamente, non è che ci si lancia, però la domanda ce la si fa e ci si lascia la possibilità di provare. Quindi, attraverso piccole sfide che possono essere riesco a raggiungere quel marciapiede, Riesco a raggiungere quella linea, riesco a toccare questo muro, riesco a entrare nell'ottica di provare invece che guardare e non fare, invece che aggirare i problemi. Quindi anche al di fuori della disciplina quando mi capiterà di affrontare un problema, che sia relazionale, che sia di lavoro, che sia di scuola eccetera, tendenzialmente avrò già una mentalità per provare ad affrontarlo invece che ignorarlo numero 6 allora questo è particolare chi pratica parkour sviluppa quella che viene chiamata visione del parkour che altro non è che una visione più fantasiosa, più creativa della vita stessa, ogni volta che un praticante di parkour cammina per strada è letteralmente inondato di stimoli, di cose che ha voglia di provare, di cose che lo incuriosiscono la strada, l'albero, la ringhiera il muretto, il marciapiede, non sono più quella cosa lì, sono anche quella cosa lì perché nella sua mentalità che ha a disposizione apre tutta una serie di possibilità motorie di divertimento molto più ampie rispetto a un unico utilizzo. Questa cosa è molto simile a quando da bambini andavamo sulle giostrine e vedevamo i draghi, vedevamo la lava per terra, vedevamo tutta una serie di cose che la nostra fantasia ci dava la possibilità di vedere. Questa cosa qui, trasferita all'età adulta, si chiama visione del parkour, o meglio noi l'abbiamo chiamata così. Sostanzialmente rende tutte le giornate un po' più stimolanti, fantasiosi e creative e ti dà la possibilità di vivere la città o l'ambiente che hai a disposizione in maniera molto più creativa e molto più divertente e assolutamente molto meno noiosa. Anche il semplice aspettare l'autobus potrebbe diventare fonte di divertimento e di movimento. Ed è molto bello onestamente, rende tutto più colorato numero 7 il parkour è adatto a tutti e questo perché come abbiamo già detto nei punti precedenti non essendo competitivo, non avendo un livello minimo, non avendo necessità di nessuno strumento, avendo solo la necessità del corpo per muoversi è adatto ad ogni persona perché ciò che decido di fare, come decido di farlo e come voglio crescere come praticante e come persona lo decide solo il praticante quindi tutti possono trarne beneficio non necessariamente devono arrivare a fare salti incredibili però ovviamente tutti possono provare e capire se è per loro oppure no magari non vi diverte ci sta io ad esempio insegno da 8-9 anni a bambini di 6 anni ragazzini ragazzi adulti universitari adulti oltre i 40-50 anni è il parkour che si adatta al praticante e non il praticante che si adatta al parkour il numero 8 è più una conseguenza che altro ma ragazzi il parkour è molto molto sicuro e questo perché ragazzi perché ogni cosa che fate quando fate parkour la decidete voi, nessuno vi obbliga, nessuno viene messo in condizioni di doverlo fare per forza, nessuno vi giudica, non c'è niente che vi obbliga a fare quello che state facendo se non la voglia vostra di farlo. In un contesto del genere immaginate di vedere un salto per voi difficile che può essere benissimo anche un salto sul marciapiede. Se non ve la sentite considerando il quinto punto affronterete comunque il problema ma lo scalerete magari, lo renderete un po' più piccolo, proverete un piccolo lo salto provate poi ad allungarlo eccetera con buon senso e con giudizio ovviamente questa cosa qui non è presente negli altri sport quando sei costretto a raggiungere un risultato magari in poco tempo sei costretto a fare gol perché devi vincere sei costretto a tutta una serie di cose che rendono la vita stressante giustamente se ti applicasse questa stessa cosa nel parkour sarebbe distruttivo ovviamente non sarebbe assolutamente sicuro quindi sulla base di questo concetto è sicuro perché ogni rischio che si va a correre lo si corre con giudizio e lo si corre con con preparazione e con buon senso a differenza di molte altre discipline in cui è necessario correre dei rischi per raggiungere un risultato che non è il benessere fisico chiaramente è il vincere infatti il tasso di infortuni della nostra disciplina è veramente molto basso e soprattutto non è mai grave ci sono magari dei graffi ci sono magari dei tagli ma non c'è mai gente che ogni settimana cade dai tetti o si ammazza o si spacca a metà succede rarissime volte questo proprio perché ogni praticante, soprattutto con l'aumentare dell'esperienza, aumenta la sua consapevolezza di cosa può e non può fare, tutto condito in un'atmosfera in cui non è obbligato a fare nulla. Numero 9, il parkour è una pratica infinita, infinita signore e signori Quindi a qualunque età, in qualunque momento della propria vita ci si trova Si può imparare qualcosa, si può migliorare qualcosa e si può progredire in qualcosa Quindi è una pratica infinita perché è così olistica, così generale Che non avendo appunto una codifica, non avendo appunto degli esercizi standard che bisogna fare Quelli sono, si può variare e nel tempo anche invecchiando si può migliorare su certi aspetti E diventare del giorno precedente. La decima è un po' più filosofica, ma è importante da dire adesso che avete avuto un'infarinatura generale di quella che è questa pratica. Il parkour ti aiuta a conoscerti meglio, a capire meglio chi sei e come funziona il tuo corpo. Ti dà la possibilità di capire quando è il momento di fermarsi, quando è il momento di spingere un po' di più, se sto facendo un determinato esercizio. Se sono in una discussione con qualcuno, come mantenere la calma, come cercare di capire l'altro, come riuscire a gestire le mie emozioni in modo tale che non prevalgano e che quindi non riesca a comunicare quello che voglio dire in maniera serena e tranquilla, se sono in una situazione di pericolo in cui devo andarmene velocemente so come si fa, se mh, devo affrontare un problema al lavoro, un esame o una verifica a scuola, un'interrogazione, so come funziona e quindi so come calmarmi, so quanto tempo posso durare seduto, so quanto tempo posso muovermi senza avere fatica e bla bla bla. Tutta questa consapevolezza del nostro corpo che non è solo fisica e strettamente specifica dell'attività del parkour, quindi non so solo al millimetro quanto posso saltare, so anche tutta una serie di altre cose che mi sono arrivate di conseguenza a gestire le mie emozioni affrontare le mie paure insomma è un buono strumento per migliorare come persone in tutti gli aspetti della vita se preso con il giusto consenso ora lo so che in internet non c'è nulla di tutto ciò ed è il motivo per cui sto facendo questo video se siete dei praticanti di parkour e qualcuno ancora vi rompe le scatole su che cosa è e che cosa non è magari mandateli questo video che non sarà l'unico che farò ovviamente a riguardo nella speranza che il mondo capisca un po' meglio che non siamo dei pazzi, non siamo degli incoscienti anzi siamo delle persone assolutamente sennate che vogliono semplicemente stare bene e far stare bene gli altri di fatto utilizzando la città in maniera intelligente Detto questo io vi saluto se siete arrivati a questo punto del video grazie mille e ci si vede la prossima volta buona giornata a voi la mia sarà stupenda arrivederci la numero 8 caro saio del futuro non la faccio perché so che l'ho detta meglio prima e um, il cellulare del che abbiamo non mi fa vedere la ripresa quindi non cercarla tra le varie riprese perché non c'è ok forza ne mancano solo due